chi ne potrà mai fregare qualcosa delle botte che ho ricevuto? Mi hanno sentito, per forza qualcuno deve averci sentito. Perché le grida e rumori disturbavano. Ecco, a me questo i vicini hanno detto. Disturbavo. Ho dato fastidio alla quiete familiare altrui perché ricevevo le botte. Ho infastidito la signora che abitava accanto alla mia porta perché... Avvolto ho alzato la voce anch'io. Si litiga prima di prenderle, funziona così. Poi ti passa anche la voglia di litigare, di ribellarti, di fare qualsiasi cosa. Prendi tutto. Un morso oggi per scherzo. Poi un pugno, sempre per scherzo. E poi ne prendi altri. E forse lo scherzo non è poi tanto uno scherzo. Eppure voi, voi, lì nascosti nelle ombre... Non crediate di essere migliori. Pure voi avete creduto tutti che fossi io la matta, che lui mi aveva lasciato perché si era innamorato di Sabrina. Avete creduto tutti che fossi io quella gelosa, possessiva, morbosa, la pazza che non voleva lasciarlo libero. Pure voi mi avete considerato una bugiarda, una matta ossessionata che inventa storie ma invece è lui che non ha mai lasciato me. Sono roba sua. Lui mi veniva a cercare a casa, al lavoro, per strada, come il cane bastonato, per poi diventare di nuovo lupo. Eh no, lo so quello che state pensando, che la colpa è ancora la mia, perché l'ho sempre accettato. Eh, ma che ne sapete voi? Che ne sapete? Io sono la matta. Sono quella che inventa storie. Sono quella che poi deve mettere tutto a posto. Perché così nessuno dice nulla. E lui è contento. Sì, perché se no piange, piange con me. Eh, non ci crederete, sì, ma... Lui quando vuole farmi sentire in colpa, piange, piange insieme a me. Come un bambino. Come un bambino che si pente delle marachelle commesse. E io... Io sto là. Sto lì a capire, a cercare soluzioni, a trovare i punti d'incontro. Fino a quando poi tutto rinizia. Che poi, detto in confidenza fra noi, ma davvero pensate che sia così semplice denunciare una violenza subita? Non è che una va lì dai carabinieri e dice mio marito e il mio compagno mi ha picchiato. Eh, bisogna sempre dimostrare tutto, certo. Minimo devi avere la testa fracassata bisogna accertare chi ti ha ridotto in quello stato, se è il marito o se te la sei rotta da sola la testa. E poi ci vuole tempo, eh? Ora, figuratevi queste che parlano di una violenza psicologica. Credete davvero che si parli solo di giustizia? <ride> no, miei cari, eh no, non funziona così, non funziona proprio così. Non si vede mica la fibromialgia? È un po' come la credenza psicologica. Non si vedono mica i lividi e le lacerazioni dell'anima, i sanguinamenti del cuore. Resta tutto lì, invisibile. Ti corrode poco a poco, facendoti sentire sempre più piccola, insignificante, sempre in difetto, inadeguata. Poi scoppia tutto in qualche modo, all'improvviso. Ecco, è così che va. Mi sentivo finita per tutte le umiliazioni, le sofferenze, gli inganni, le menzogne, le violenze subdole e psicologiche, a cui non ho saputo dire di no. E alla fine me ne sono ammalata. Sono Manuela Di Sario e sono un avvocato. Ognuno può scegliere da che parte stare, se voltare lo sguardo, giudicare e stare in silenzio. O guardare ancora loro, le donne, vedere bene la violenza che portano nel cuore, accogliere le loro ferite, amarle a tal punto di sentirle proprie, sin le viscere. Sono Sandra Garitta, sono un consulente d'impresa. Ognuno può scegliere se restare lì seduto tra la platea o iniziare a camminare al loro fianco. Ogni giorno, instancabilmente. Ognuno può optare per l'ipocrisia, l'immobilismo o per azioni, fatti veri e, conc e concreti sono Pina Maiorano e mi occupo di promozione imprenditoriale. Ogni madre, che prima di tutto è donna, può decidere da questo momento come educare il proprio figlio maschio, se continuare a giustificarlo oppure insegnargli il rispetto. E ogni uomo può anteporre il proprio ego passionale o il valore dell'educazione e della gentilezza. Sono Bettina Giordani e sono vicepresidente di una società innovativa. Ora, Ognuno di voi può scegliere se restare di disparte o formare un unico blocco, un corpo che chiede davvero rispetto, un insieme di donne e di uomini che decidi di rompere l'omertà a cui ci siamo abituati. Ognuno, d'ora in poi, può prendere una decisione e dire insieme a loro «Anche, anche io lo ho denunciato». Ringraziamo questo progetto Le 100 donne in rosso a cui abbiamo aderito e questo testo è tratto da anch Io anch'io ho denunciato di Sabrina Lembo. Fiamma è il mio nome, quindi il rosso è il mio colore nel bene e nel male eh, come energia e forza e ho sempre partecipato alle manifestazioni eh, per l'affermazione della donna, ma oggi ho un motivo in più per dare la mia testimonianza, tra non molto, diventerò nonna di una bambina e quindi vorrei che la società che potesse essere sempre... Eh, più ricca di opportunità per le donne, piena di amore e di rispetto, e che finalmente si superi questa vigliacca violenza sulle donne. Yalla! Sono Anna Maria Nassisi, responsabile del marketing strategico per un'industria aerospaziale. Solo un piccolo uomo usa violenza su una donna, per sentirsi grande ai primi sintomi scappa e non credere in quell'amore malato e violento un abbraccio a tutte le donne l'amore non lascia lividi l'amore non è un'offesa l'amore non è una minaccia l'amore cura dal male ma non lo fa L'amore non alza le mani, ma ti prende per mano. L'amore non è violenza. Ciao, sono Angela Damoli, allenatrice di basket. L'unico allenatore di basket campione del mondo nella storia della Federazione Italiana Pallacanestro. Chi usa violenza chi usa violenza gioca sporco. Chiusa violenza, annienta tutti i giochi. Fermiamo la violenza sulle donne. Un gioco di squadra. No, alla violenza sulle donne. Saluto tutti i partecipanti alla maratona. 100 donne vestite di Rosso.